Salve, io sono Sabrina, sono ambasciatrice di AMGET TEACH per l'Italia. Dunque, ha avuto un impatto importante eh, tutto l'allegamento, il, il corso che ho fatto con AMGET TEACH perché eh, io ho sempre creduto che eh, la, il metodo investigativo è l'unico possibile per insegnare, però eh, fino a... Eh, al momento in cui ho cominciato i corsi di Amgenticcio non conoscevo assolutamente il modo per poter fare queste attività con i bambini di 11-13 anni che sono i miei alunni Amgenticcio mi ha dato la possibilità, gli strumenti di poter effettuare queste attività in modo semplice, senza neanche preoccuparmi troppo di trovare strumenti, metodi, insomma ha cambiato un po' il mio modo di insegnare, anche se era quello che avrei voluto sempre fare fin dall'inizio. Come referente per la valutazione del mio istituto posso dire che l'impatto di Amgenticcio sui miei studenti è stato importantissimo non solo a livello di prove parallele e di, di risultati delle prove invalsi ma anche per tutte le altre materie gli alunni che hanno un insegnante che segue questo metodo e che quindi porta avanti IBS delle proprie classi hanno dei risultati migliori in tutte le discipline Allora, se vogliamo migliorare il rendimento dei nostri uh, alunni. Vogliamo divertirci e vogliamo farli divertire imparando. Io penso che tutti noi dovremmo provare uh, almeno un'attività e poi tutto viene da sé. Sì.